Grazie Presidente. Il Movimento 5 Stelle eh, voterà eh, no a questo emendamento perché nella commissione bilancio ai presidenti presenti è stato ampiamente spiegato dall'assessore le motivazioni per cui questa richiesta non, era, non è raccoglibile. Uno delle dei punti fondamentali di questa amministrazione è ridurre l'indebitamento e pur consapevoli e certi che bisogna migliorare nell'accertamento delle fonti di finanziamento che sono inserite in bilancio, quali appunto le non è pensabile che eh, si torni indietro rispetto alla possibilità di non indebitare ulteriormente l'ente. Ricordo che uno dei punti premianti di questa variazione è proprio la sostituzione di finanziamento tramite mutuo di molte opere dei municipi stessi eh, con eh, avanzo e quindi evitando eh, indebitamento. Eh, credo che sia opportuno andare in questa direzione per eh, continuare a migliorare l'asset economico finanziario dell'ente. Grazie. Grazie a lei.